Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con i principali temi dal mondo del fisco e del lavoro. Oggi è lunedì 4 aprile in apertura sulle pagine di informazione fiscale, ci soffermiamo sul modello 730 precompilato e sulla data di disponibilità. Passeremo poi ai tempi da rispettare per le comunicazioni relative all'accessione del credito eh, e ancora eh, ci soffermeremo sulla nuova scadenza per l'accreditamento eh, per il 5 per 1000 2022 e concluderemo sui tempi di pagamento dell'assegno unico di aprile 2022. In conclusione, eh, concluderemo la panoramica eh, quotidiana sulle pagine di Corriere.it nella sezione Economia. Ma entriamo nel vivo delle notizie del giorno. Modello 730 precompilato da quando sarà disponibile. La data da segnare in calendario è il 23 maggio 2022 e eh, deriva il frutto della proroga approvata con la conversione in legge del Decreto Sostegni Ter in seguito ai tempi più lunghi concessi eh, per le comunicazioni relativi relative alla cessione del credito che riguarda i bonus casa eh, con un effetto a cascata quindi la data di disponibilità solitamente prevista per il 30 aprile slitta di quasi eh, un mese. Si allungano in questo modo inevitabilmente anche i tempi per ricevere i rimborsi IRPEF legati proprio al momento di trasmissione del modello 730 precompilato. In totale quindi c'è quasi un mese di tempo in meno eh, per procedere alla eh, trasmissione del modello 730 eh, precompilato e ancora non è chiaro quando sarà possibile procedere con la modifica e l'invio. La data del 23 maggio infatti eh, segna il momento a partire dal quale sarà eh, visualizzabile sul portale dell'agenzia delle entrate eh, la dichiarazione dei redditi preelaborati. Grazie. Su un'altra tabella di marcia si sofferma la seconda notizia che analizziamo, eh, più tempo per l'invio della comunicazione relativa alla cessione del credito ai fini dell'utilizzo dal 10 aprile 2022. Le comunicazioni possono essere inviate entro il 5 aprile, ma il caricamento sulla piattaforma sarà visibile dal giorno 10 aprile. Questa è la soluzione dell'Agenzia delle Entrate per evitare che il, il blocco, dei servizi eh, di fine mese porti al rinvio di un mese intero della data eh, per l'utilizzo dei crediti in compensazione. La notizia infatti è contenuta nel provvedimento del primo aprile dell'Agenzia delle Entrate con cui eh, si stabiliscono le eh, proroghe in seguito al blocco dei servizi che eh, si è avuto eh, sul, sul portale dell'Agenzia delle Entrate. In altre parole, quindi ci sarà tempo fino al 5 aprile 2022 per effettuare la trasmissione telematica, ma i crediti saranno comunque caricati entro il 10 aprile sulla piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle Entrate. E ancora, sempre di tempi da rispettare, di scadenze, si parla eh, per quanto riguarda gli enti del terzo settore, in particolare per l'accreditamento per ricevere il contributo 5 per 1000. Dal eh, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali eh, la notizia di una nuova finestra temporale per richiedere l'accreditamento per tutti gli enti che hanno eh, effettuato l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore, ma, che non hanno eh, confermato eh, la volontà di essere accreditati tra gli enti che ricevono il contributo del 5 per 1000. La nuova scadenza interessa eh, coloro che non risultano già iscritti nell'elenco permanente e eh, potranno modificare questa postilla eh, sul mh, registro unico a partire da oggi 4 aprile alle ore 15 fino alla scadenza dell'11 aprile. Tutti i dettagli e le istruzioni per ehm, le diverse tipologie di enti all'interno dell'articolo pubblicato sulle nostre pagine. Concludiamo la nostra carrellata quotidiana su informazione fiscale con l'annuncio dei lavori in corso sul pagamento dell'assegno unico per aprile 2022 da parte dell'IMS. L'accredito è in arrivo anche per i nuovi beneficiari che hanno presentato domanda nel mese di marzo. Oltre un milione. I dati arrivano direttamente dall'Istituto con il comunicato stampa del primo aprile. Um, a marzo hanno ricevuto i primi pagamenti coloro che hanno presentato domanda entro la scadenza del 28 febbraio. Dal 1 marzo in poi ehm, chi ha presentato domanda dal 1 marzo in poi riceverà l'accredito entro fine aprile, eh, ma ehm, l'istituto è già all'opera per procedere con le operazioni eh, di pagamento per tutti coloro che rientreranno nella eh, platea di beneficiari e che recupereranno anche la mensilità. L'ultima tappa della nostra carrellata quotidiana è sulla sezione economia di Corriere.it, in apertura eh, notizie sui mutui per la casa che eh, diventano più cari, le ultime occasioni sotto il 2% sotto la lente di ingrandimento del quotidiano di via Solferino a farla da padrona sulla sezione economia è sempre, sono sempre i rincari, pasta, olio, burro, rincari a doppia cifra, la spesa delle famiglie segna un 7%, rincari, cause e conseguenze sono quindi analizzati nel dettaglio sulle pagine economiche del Corriere.it, ma soffermiamoci in particolare sulle eh, due cifre del giorno, 186 milioni è il valore dell'accordo tra fisco e Caring per le tasse e base di bottega veneta. La cifra 400 invece indica i barili di petrolio eh, risparmiato in caso di eh, smart working per tre giorni. Eh, sarebbe questa la soluzione proposta contro il caro energia, ma andiamo ad analizzarla più nel dettaglio. Nell'articolo firmato dalla redazione Economia ehm, si parla della proposta che arriva dall'Agenzia Internazionale dell'Energia per limitare eh, l'utilizzo eh, delle automobili all'interno delle eh, città. Nel dettaglio l'AIE propone di adottare il lavoro a distanza eh, almeno per tre giorni alla settimana dove è possibile, eh, risparmiando in questo modo circa 400.000 barili. Si raccomanda infine anche di eh, evitare viaggi d'affari quando possibile per svolgere le attività in qualche modo alternativo. In questo modo si ridurrebbero altri 300.000 barili utilizzati. E sulla scia delle proposte eh, che arrivano dall'Agenzia Internazionale eh, per l'Energia, i sindacati si rivolgono subito al Premier Draghi per dare seguito, per mettere in pratica quindi eh, questo, uh, questa strategia. Con questa notizia la nostra carrellata quotidiana per oggi termina qui e noi vi diamo appuntamento sempre sulle pagine di informazione fiscale domani alle ore 13.30. Arrivederci.